Sì, Presidente, cercherò di essere sintetico, però questi emendamenti vanno riflettuti molto attentamente. Abbiamo visto che eh, evidentemente sia il PD che la Lega hanno presentato un emendamento identico, loro abbiamo, chiunque lo può vedere, e chiaramente questa è una domanda che proviene dalle associazioni di categoria. E anche tante volte in commissione eh, le associazioni di categoria hanno chiesto la flessibilità sul eh, cambio turno questa amministrazione invece ha voluto eh, rendere esplicite evidentemente delle gravi problematiche che riguardano i cambi turno ebbene eh, finora eh, fino a che non si è insediata questa amministrazione avvenivano cambi turno eh, come si voleva, ma fin qui non ci sarebbe forse nulla di male. Eh, e però, eh, diciamo, mh, indagini recenti hanno eh, portato a verificare che eh, dietro questi cambi turno. Uh, ave si potrebbero uh, identificare dei profili di illegittimità e di rivendita dei posteggi in determinati orari. Proprio per impedire appunto, che si abusasse insomma, di questa flessibilità, perché poi c'è chi magari lo faceva in buona fede, pochi magari, eh, ma chi invece lucrava appunto, illegalmente sulla rivendita di questi posteggi, questa amministrazione ha fatto una stretta sui cambi turno e ha voluto che i cambi turno fossero anche portati a livello informatizzato, proprio per avere contezza su un cartaceo che veniva verificata solo nel dipartimento da una o due persone, quindi poi quando si concentrano in poche mani insomma, il controllo si, possono verificare, eh, si potrebbero verificare determinati fenomeni eh, sui quali poi può indagare la magistratura. Eh, quindi io eh, capisco perché è stato presentato dalle opposizioni, perché le associazioni vanno ascoltate, però bisogna anche riflettere sul le implicazioni degli emendamenti, in questo caso eh, siamo assolutamente contrarissimi a questo eh, diciamo, emendamento, perché semplicemente chi è nelle condizioni può tranquillamente richiedere un cambio turno via PEC, via lo strumento informatico che è stato fornito alle associazioni di categoria e può farlo alla luce del sole. Eh, quindi dimostrando che il, semplicemente vuole sfruttare un posto lasciato libero da un collega che non esercita più e eh, in questo modo contribuire a un fenomeno di legalità e di ordine, perché poi come dire, anche la polizia locale deve sapere eh, chi esercita in quel luogo in quel momento, altrimenti anche i controlli sono meno efficaci, quindi eh, il Movimento 5 Stelle eh, è contrario ai due emendamenti. Grazie Presidente.